La pianificazione del futuro è una cosa, mettersi a vivere nel futuro, un'altra. La pianificazione del futuro avviene nel presente, e più sei nel presente, meglio riuscirai a pianificare. L'attività di pianificazione è nel presente. Il problema con la mente è che si mette a vivere nel futuro. Inizia a pensare ai fantastici giorni che verranno, un roseo futuro. Questo non è pianificare, è un sognare ad occhi aperti. Ma ricorda, pianificare per il futuro non significa vivere nel futuro. Pianificare è un'attività del momento attuale e più sei nel presente, maggiori saranno la tua chiarezza e lucidità, così riuscirai a fare i piani senza alcuna fumosità, senza essere insidiato dai sogni. Se sei nel presente, la mente non c'è. La mente non può essere nel presente e quando non c'è la mente c'è chiarezza, chiarezza assoluta e con tale chiarezza puoi vedere il futuro. Allora ti accadrà qualcosa di incredibilmente importante ma l'attività mentale è un puro vivere nel futuro, la prossima settimana, il mese prossimo, l'anno prossimo, la prossima vita. Rinvii la vita nel nome della pianificazione dovresti vivere non rimandare dovresti vivere il momento e mentre vivi il momento con la chiarezza che esso ti dà puoi avere un'intuizione una visione non si tratta di attività mentale puoi visualizzare un momento migliore che sta per arrivare hai vissuto questo momento presente sai che può diventare persino più intenso sai di poter gioire di più non c'è limite e quando arriva il momento successivo, lo vivi immediatamente con maggiore intensità, con più gioia, con più giocosità, con più allegria. Hai solo un momento alla volta. Se dunque sei capace di vivere il momento, attraverso questa intensità, puoi pianificare l'intera vita. Hai avuto un assaggio della realtà. Nel momento successivo puoi averne un pezzo ancora più grosso, ma non hai bisogno di pianificarlo perché nel pianificare ti dimenticherai di vivere. All'uomo che vive in modo spontaneo accadono due cose. Primo, non rimanda mai. Secondo, vive il futuro attraverso il presente, attraverso la sua esperienza del presente. In questo caso, la pianificazione non è un'attività mentale, ma un'espansione della consapevolezza, la comprensione che la vita diventa più intensa giorno dopo giorno, e più intenso sei, più belle, umane e compiute saranno le tue azioni. L'uomo spontaneo è proprio come una banderuola. Non si preoccupa mai se il vento soffia da sud, nord, ovest o est. In qualunque direzione soffi il vento, la banderuola gira semplicemente da quella parte. Non oppone nessuna resistenza, non lotta contro il vento, è assolutamente spontanea. E non vive nel passato e nel futuro rappresenta sempre il presente la tua mente invece vuole sapere da dove soffia il vento perché la mente ha i suoi piani antagonisti all'esistenza vuole che il vento soffi verso ovest e invece soffia verso est e così rimane frustrata si arrabbia e in qualche modo comincia ad andare con grande riluttanza verso est ma appena lo fa e il vento non sa nulla della tua mente il vento comincia a soffiare verso ovest e la mente si sente di nuovo frustrata e dice che strano quando voglio andare ad ovest il vento soffia verso est quando acconsento, va bene andiamo ad est il vento allora cambia si sì, come una banderuola che si muove lentamente senza riluttanza senza resistenza in qualunque direzione soffi il vento e goditi tutte le direzioni. La vita deve essere assaporata interamente e l'esistenza deve essere gustata in tutti i suoi colori. Seguire troppo la mente è una delle cose più stupide che ti puoi portare dietro. Al mattino desidera che venga la sera e alla sera desidera il mattino. Questa è la causa principale di ogni nostra infelicità e frustrazione, ad eccezione dell'uomo nulla nell'esistenza è riluttante a seguire il suo percorso ecco perché ogni cosa è felice non hanno ricchezze cosa posseggono questi poveri alberi e tuttavia hanno la spontaneità quando soffia il vento danzano quando non soffia si riposano e entrambe le situazioni sono ugualmente gradite tra la terra, il cielo, il vento e il sole esiste un'immensa fiducia quando al mattino il sole inizia a sorgere gli alberi si svegliano, essi non hanno bisogno di nessuna sveglia e quando il sole tramonta si preparano per andare a dormire. Al calare del sole gli uccelli iniziano a tornare ai loro nidi è tempo di riposare, nessuno insegna loro ad andare a letto presto, nessuno glielo insegna. La mattina con il sorgere del sole si svegliano tutti, iniziano a cantare, sono suoni di gioia, celebrano e danno il benvenuto a un nuovo giorno. La vita fa regali in tale abbondanza. Il cielo è di nuovo lì, il sole, la bellezza del mattino. Gli uccelli sono così felici che non riescono a contenersi. Il loro canto non è pianificato. La sera, quando erano andati a riposare nei loro nidi, non avevano pianificato. Domani mattina, qualunque cosa accada, mi metterò a cantare. Questo non è necessario. Quando sopraggiunge il mattino, il canto arriverà da solo proprio come i fiori, essi non hanno comitati, non hanno documentazioni, non prendono alcuna decisione, ne fanno piani per il futuro, quando arriva la primavera sbocciano e quando giunge l'autunno gli alberi si spogliano, tutte le foglie cadono, non c'è tristezza, gli alberi non sono in lacrime perché le foglie se ne sono andate, sono felici anche di questo, quando si staglia nudo contro il cielo, un albero ha una bellezza tutta sua, ed è bello sia quando mette le foglie l'esistenza veste tutti i colori e nessuno, ad eccezione dell'uomo, fa piani nessuno è pieno di problemi come l'uomo perché con tutto il tuo pianificare in realtà stai tentando di rimandare il vivere non c'è bisogno di sapere da che parte tira il vento seguilo e basta non ti porterà mai fuori strada perché questa intera esistenza è tua ovunque andiamo a finire è a casa nostra il vento non può portarti fuori dall'esistenza, la tua mente invece ti porterà fuori. Solo la mente è in grado di portarti dentro sogni che non esistono, sono irreali, illusori e ci rimane invischiato tal punto da dimenticare che l'esistenza non ti fa mai sbagliare strada. L'uomo spontaneo è in armonia con l'esistenza e solo l'uomo spontaneo è sempre felice perché qualunque cosa accada, egli si trova immediatamente in sintonia. Non ha desideri suoi, né proiezioni né proposte. Ha semplicemente accettato se stesso come parte del cosmo. E dovunque vada il tutto, ci va anche lui, perché il tutto è di certo più saggio della parte. E noi siamo parti così minuscole che tutti i nostri piani ci fanno sembrare stupidi. In questo intero universo non ci sono pianificazioni. Tutto si muove senza alcun piano. Ogni momento va più in profondità. Solo l'uomo rimane in superficie senza vivere, continua a pensare di vivere prima o poi, ma quel momento non arriva mai. La mente ti allontana ininterrottamente dalla realtà. Ad eccezione della mente, tu non hai alcun problema, né peccati, né cattive azioni delle vite passate. Il tuo problema, se lo comprendi, è molto semplice. La mente ti allontana costantemente dall'esistenza. Quando dico sì spontaneo, intendo una cosa sola, sempre un'unica cosa, non essere una mente, perché la mente non può mai essere spontanea. La mente è un meccanismo per rimandare e non ti lascerà mai vivere. Mentre sei vivo, devi impedire alla mente di funzionare per conto suo, devi farla fermare, a meno che tu non la voglia usare. Deve essere trattata come un servitore. Invece, molte volte, diventa la padrona la spontaneità la riporterà alla realtà è solo un meccanismo non era fatta per fare la padrona la consapevolezza invece è la padrona la tua consapevolezza è stata esiliata nell'oscurità la tua luce è stata trasformata in buio i tuoi tesori sono stati nascosti il tuo essere è stato scollegato la mente deve fare tutte queste cose per rimanere al potere un meditatore cerca di mettere le cose a posto la mente deve essere un servitore e la consapevolezza deve essere riportata sul trono e immediatamente avrai una vita spontanea e non esiste altro tipo di vita